No, non riesco più a mandare un messaggio a Mario, cavolo, e adesso? Oh scusami, per caso sai dove posso fare una ricarica telefonica? Oh certo, da Localhost 127, in corso casale 66.